sa prova Amen. Allora, 30 secondi e vogliamo cominciare. Sa prova? Sa prova? Sì, perfetto. Ok. Benissimo. Allora, vogliamo cominciare subito. Allora, salve cari amici, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, in questo video vogliamo affrontare un argomento molto importante perché qualcuno ci ha scritto, e ci ha posto alcuni, alcuni quesiti e quindi vogliamo rispondere tramite un video. Noi ricordiamo sempre che non, eh, non rispondiamo normalmente tramite dei de video diciamo queste sono eccezioni ovvero l'1% solamente eh, dei casi lo facciamo però quando le domande veramente riteniamo siano importanti e sia ne necessario insomma eh, condividerle con, ehm, con diciamo, tutti coloro che saranno interessati nell'affrontare queste, queste eh, tematiche. Bene, ricordiamo che noi lavoriamo sempre in streaming, quindi tutto quello che registriamo man mano eh, che noi facciamo il video appunto viene immesso immediatamente nella piattaforma, questo ci fa risparmiare tutto il tempo del video editing che ricordiamo eh, ci porterebbe via tantissime ore. Alle volte ci vogliono dipende da quello che devi fare e dalla strumentazione che hai, ti porta via anche più di 12 ore. Mentre invece così ti ritrovi il tutto fatto in 4 448. Questa è la parte positiva. La parte negativa è che se dici qualcosa che non va, resta registrato. Quindi, se dovessi dire qualcosa che non va, alle volte io penso un termine tipo Geremia e magari me ne esco con Zaccaria e quindi me ne rendo solo, eh, solamente conto dopo che ho fatto l'errore, dopo che mi sono ascoltato, quindi qualora si concretizzasse qualcosa del genere, poi in descrizione andò appunto a scrivere nel minuto tale, volevo dire questo, ho detto quest'altro, insomma abbiate, abbiate pazienza. Bene, detto questo, vogliamo aprire, ecco qui, questa è la lettera, abbiamo insomma due, due quesiti perché li abbiamo messi insieme così risponderemo a tutte e due le persone che ci hanno investiti. E ricordiamo sempre che noi manteniamo al 100% l'anonimato di chi ci scrive. Questo vale per gli amici ma anche per i nemici perché appunto ogni tanto è capitato che qualcuno ci ha scritto eh, eh, insomma anche in, man in maniera poco garbata ecco ma l'anonimato viene comunque garantito benissimo per quanto riguarda le mail allora vogliamo leggero, eh, leggere quanto ci scrive diciamo la prima persona lui dice ho tolto tutta la parte che si riferiva alla mia persona perché fa parte quella della mia privacy e quindi ho lasciato solo la domanda ho semplicemente messo alcune cose che ritengo importanti in, in eretto. Allora, vogliamo leggere. Lui dice, Volevo sottoporti una riflessione che mi è sorta mentre ascoltavo il video del primo novembre sul fico Israele e la generazione che dura 70-80 anni. Salmo 90 verso 10. La seconda parte che non hai citato dice, Passa, perché passa in fretta, e noi ce ne vogliamo via. È corretto affermare che anche quest'ultima frase sia profetica? Nel senso che parla del rapimento, il volare via? Infatti Mosè che scrive non può parlare della sua morte perché al tempo dell'Antico Testamento anche i giusti andavano nell'Hades. Quindi nelle profondità della terra, anche se nella parte a loro dedicata, seno di Abramo. Non volavano ma scendevano questa frase finale del verso 10 riferirsi alla resurrezione che ci sarà al momento del rapimento della Chiesa, così da rafforzare il fatto che i 70-80 anni si riferiscono all'ultima generazione? Volevo chiederti anche un esame del testo originale, in particolare se è corretta la traduzione vogliamo via. Benissimo. Allora, domanda molto interessante. Quindi vogliamo partire dalla seconda parte della domanda, perché la domanda si divide in due. La prima parte è di stampo esegetico, la seconda parte è di stampo linguistico barra ermeneutica. Quindi noi vogliamo partire dalla seconda parte, quindi dalla parte linguistica. Allora, siccome noi non siamo, come dire, dei professori di, di ebraico, eh, come dire, sì, l'abbiamo studiato, conosciamo la grammatica conosciamo le regole no? ma non è che siamo dei professori che abbiamo preso delle lauree sì, l'abbiamo la studiato con gente competente con, con dei professori veri, veri e propri però noi non è che abbiamo una laurea delle competenze siamo degli accademici quindi come dire io non posso se fossi stato un professore avrei detto e così punto e basta fine, sì, significa questo arrivederci e grazie siccome non sono un professore allora lo devo dimostrare ed è quello che farò in, in questo in questo video io dimostrerò ne, nero su bianco come effettivamente eh, il testo che andremo a visitare è tradotto bene perché le nostre revisioni sono tutte tra, tradotte bene ovviamente non saranno mai come i testi originali però sono tradotte bene e l'ultima parola significa appunto off, volare via. Poi lo vedremo e ve lo dimostreremo. Infatti noi conosciamo, eh, dobbiamo fare per forza così perché sì, parliamo l'italiano, parliamo anche altre lingue, ma questo poi non ci giustificherebbe a metterci a insegnare l'italiano o le altre lingue. Infatti spesso ci sono persone che si mettono a insegnare lingue senza avere uno stralcio di laurea, senza essere stati, eh, come dire, capacitati nel, nel farlo. Allora, quello è un altro discorso. Però affrontare un termine, di, eh, un, eh, un discorso in maniera eh, di ermeneutica, linguistica, eh, alla base di un, il significato, di un verso, di un eh, il significato di una parola, quello è un altro discorso che chi è capace può tranquillamente farlo però lo deve dimostrare e noi ve lo dimostreremo allora io vado a prendere una pagina internet qualsiasi, star page noi utilizziamo questa e scrivo, ascoltate quello che scrivo guardate, eh, con Biblia. e poi scrivi questa parolina strong è molto importante strong, eccola qua questa qua allora, qui vi apre, ok, diverse, eh, ok, vi apre diverse possibilità. Allora, tu che fai? Ne apri una, per esempio qui c'è una parola eh, in greco. Apri questa, ci importa niente. Eccolo qua. E ti dà la parola in greco. A noi adesso il greco non ci interessa allora andiamo invece nell'antico testamento e quindi passiamo all'ebraico classico o l'ebraico antico ovvero l'ebraico biblico e quindi dal greco si passa all'ebraico questa la chiudiamo benissimo e quindi siamo nel libro dei salmi allora nel libro dei salmi Ok, Nel libro dei salmi, praticamente, vogliamo passare al salmo 90, che è quello che ci interessa. Salmo 90, prendiamo il salmo 90, benissimo. Una volta che noi abbiamo preso il salmo 90, andiamo a prendere il verso numero 10. Allora, salmo 90, verso numero 10, eccolo qua, perfetto. Questo lo rimettiamo qua e troviamo qui quello che ci interessa, praticamente... Eccolo qua, i giorni dei nostri anni, in alcuni sono che 70, in altri se ne sono di maggiori forze che 80 anni. E anche il fiore di quelli non è altro che travaglio e vanità, perciò che di subito è riciso e noi ce ne vogliamo via. Ricordiamo che le traduzioni sostanzialmente si dividono in due tipi di traduzioni. Ci sono le traduzioni letterali e le traduzioni contestuali. Quindi il traduttore eh, letterale è quello che non bada molto, diciamo, alla contestualità, quella poi sarai tu a tirarla fuori, ovvero è piuttosto letterale. Quindi ti traduce parola per parola cercando di dargli un certo senso, mentre invece la contestuale non bada piuttosto a quello che vuol dire il contesto. Ecco, sostanzialmente i traduttori si distinguono in queste due categorie, in maniera molto generale. Ecco perché è bene eh, avvalerci anche di più traduzioni della, della parola di Dio, in maniera tale che possiamo avere un quadro sempre via più generale. Allora. allora, qui praticamente ogni parola che noi troviamo ha una sua radice che va a differire da quello che noi leggiamo. Per esempio, vogliamo leggerlo tutto, qui c'è scritto Vemei, Shenoteinu, Bachemme, eh, shivim Shanah. Questa è la prima diciamo, frase. La seconda frase è Vemme, Vigevurot, Shemonim, Shana' questa è la terza, poi c'è la quarta, Chevam eh, amal, va ven, questa è la terza e la quarta è chi gazze, chi gazze, chi, e questo è qua. Ora, questa parola qua, vemei, ok? La radice, ovvero la viene da una parola che si, eh, si dice yom, ok? Praticamente... Questa qua, senza la vocalizzazione, yod, mem, yom che significa giorno. L'ho aperta qua a fianco, eccolo qua, yom, yom significa giorno. Molto semplice. Quindi vemei, Shenoteinu, bachem, eh, shivim shana. Quindi praticamente se io faccio l'essico, qui praticamente... Mi dà il diciamo i principali eh, i principali eh, nomi insomma le principali pa parole per esempio le preposizioni non te le mette qui c'è una preposizione vedete una preposizione che non te la mette bachem quindi lui ti dà il diciamo il complesso no eh, vemei Anaknu. Scenoteinu Shivim Shana, ok. Allora, i giorni dei nostri anni, vedi qui c'è Nu, nostri, perché praticamente i suffisi, Atatetiutemtennu, eh, le preposizioni, le, le congiunzioni tipo, tipo, dove sta? Eccola qua, questa, no? De, e. Eh, ve imme, tutto viene incorporato in una parola. Quindi tu trovi una parola con la congiunzione, la preposizione, la radice, il suffisso, il verbo finale eh, che, che investe la persona singola, investe più persone e così via. Discorrendo, trovi tutto quanto insieme, no? Ecco perché poi tu devi conoscere tutte queste cose. Allora quindi. Per esempio qui, shenoteinu, ok, shanim, shana e anno, ok. Quindi, Bachem in tutto, vedi qui non te lo mette, non te lo metterà mai, però bahem è in tutto. Shivim, 70, in tutto sono, quindi ci metti il verbo perché la regola grammaticale vuole che qui ci ci si metta il verbo perché nell'ebraico non ti dice eh, eh, sono o è, è eh, si concretizza in automatico, è proprio la regola grammaticale dell'ebraico che tu devi conoscere, eccolo qua, significa 70, Shevim significa 70, ok, può significare anche altre cose, però adesso il testo indica appunto 70. Allora, quindi vemei, shenoteinu, bachem, shivim, shanah, quindi i giorni dei nostri anni sono 70, i giorni dei nostri anni sono 70, eccolo qua, questi, praticamente, questo, questi qua sono stati fatti da professori e da accademici. Quindi i giorni dei nostri anni... Sono 70, qui sì, in tutto, perché manca la preposizione che loro non ci mettono, in tutto sono 70 anni. Shana, vedete i giorni dei nostri anni, in tutto, dove sta Bachem, in tutto indica, in tutto sono eh, 70 anni. Ve imme, vigevurotte, shimonimme, shana. Ok. Quindi, per quelli che sono piuttosto più gagliardi, più incredibili, adesso scusate la battuta: forza, valentia, gagliardia, valore, vittoria, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli belli, massicci, ok? Eh, Scemonimme, sono 80, sono 80 anni. Ecco qui un'altra frase concretizzata, questa qui, l'80-84. Ok? Praticamente Shemonim significa 80, potrebbe anche significare 18, ma ovviamente il contesto ti dà quello che sta dicendo, ti dà anche il tempo e tutto quanto, è sempre il contesto che ti fa tutto. Quindi sta andando un po' a correre perché è veramente semplice. Allora, poi questa è la penultima diciamo, frase, vera Berachebamme a malle, va a venne, quindi Berachevam, adesso chiudiamo, andiamo a cercare poi Berachevam, ma quelli con forza, quindi eh, la forza, eh, l'orgoglio, le molestie, l'aggravio a malle, le preoccupazioni, ok, sono va a venne, sono eh, vanità ok sono vanità tutto questo ecco lui traduce i diodati, ok che eh, sono va vanità perché subito è reciso subito è reciso allora chi ok perché poiché Okay, questo significa chi, vedi, è reciso, vedi, il diodati ti dà il senso, il fiore non è alto che travaglio e vanità perché subito è reciso, eccolo qua. Allora, chi gazze, gazze è tagliare via, gazze, viene da gazze, eh, no gazze, scusate, eh, gazze significa cortare, portare via perché viene eh, tagliato, Viene, viene portato via ok quindi l'uomo che fa queste cose eh, il senso è questo eh, e prestamente viene portato via in che e eh, se ne va la via va naufa va naufa eccolo qua va naufa eccolo qua va naufa allora vanaufa è il termine che significa volare volare eh, volare significa anche svenire eccetera eccetera ma adesso il testo implica volare andare via viene da off viene da off off è una delle prime parole che ti insegnano o che impari quando inizi a studiare l'ebraico eh, biblico allora eh, off si scrive in questa maniera te lo faccio vedere te lo faccio vedere o facciamo un pochino più grande off si scrive con Ain, line è questa poi ci metti la uh, vav eccolo qua e poi ci metti la p siccome è finale si scrive con questa qua sotto ecco, questa è ora io faccio un po' di spazio e te la vocalizzo quindi riscrivo la stessa parola vocalizzata. Quindi come si fa? Prendo di nuovo la Ain, poi prendo la "-vav", che è questa, eccola qua, e ci metto la "-o sopra", che sarebbe questa qua. Eccola qua. Poi ce l'ha. E di nuovo ci metto appunto la "-p", che diventa "-f", perché manca il dagesh. Quindi lasciamo stare adesso le regole grammaticali. Eh? Il dagesh che cos'è? È un puntino. Okay, tu appunto tu non sai che cos'è un dagesh, un begat che fa, un atetite tu, eh, un uh, utentena, eccetera, eccetera, eccetera, uno sheva, insomma questo qui è lo sheva, una sere, le vocali, insomma, eccetera, eccetera, eccetera, però quello che ti interessa è il, il testo. Quindi diciamo che la radice è questa, la radice è sempre senza vocali, ok? il taglio c'è il taglio poi c'è il cani, fa il piel pual chi filho fa il pael e così via discorrendo Mo io adesso sto improvvisando eh, allora praticamente questa è la radice e questa è praticamente quando tu vai a eh, scrivere off off significa uccello uccello allora, se io vado a prendere questa parola qua, adesso questo chiudiamolo, dove sta? Allora, vana ufa, vana ufa viene da questa parola qua, capito? Ora, siccome la regola grammaticale vuole, ok, che qui questa e questa in mezzo abbia perso questa qua, la VAV l'abbia persa, però nella sua radice c'è, se io vado, apro qua a fianco, eccolo qua, uff, che okay. In questo caso lascia stare adesso qui che dice uff e non dice off, ok? Perché off sta per uccello, uff sta per volare, cosa fa l'uccello? Vola, off, uff che cos'è? Volare, volare, vedi, volare, volare, ok? Volare molto semplice quindi quando qui dice e noi ce ne vogliamo via il termine è questo e quindi essendo questo il termine letteralmente il testo vuole dire vogliamo via molto semplice eccolo qua quindi la traduzione tu, tu dici a me no? tu dici per favore mi fai un esame del testo originale più il termine vogliamo via. Quindi io ti ho fatto, diciamo, il, una sorta, diciamo, di, non è proprio un'analisi grammaticale vera e propria, no? Tipo qui, shana, questo è, è la radice, poi teinu è il verbo, questo, questo indica il il verbo, questo indica il suffisso, a, ta, te, ti, u, tem, ten. nu, questo è, poi, bachem è una preposizione, ma non mi metto a fare tutto parola per parola, anche perché non ti interesserebbe, gloria a Dio, però diciamo che complessivamente ti ho dato una certa inquadratura, ma mica finisce qua, mica finisce qua, perché io voglio fare le cose per Benino, allora, guarda, guarda, Ecco perché io poi io vi mostro, anche se tu non, non capisci giustamente un H di ebraico, alla fine tu capirai perfettamente. Guarda, andiamo a trovare gli ebrei di Roma. Quindi scriviamo Torah.it, andiamo a trovare gli ebrei di Roma. E ti prendo, eccolo qua, Torah.it. Ti prendo il sito del rabbinato italiano, che è uno che a livello mondiale conta tanto. Eccolo qua, vedete? Torah.it, eccolo qua. Questo è il sito ufficiale del rabbinato italiano. Ok? Salute a tutti voi, Dio vi benedica. Scusate se prendiamo in prestito il vostro sito, che è fatto bene, c'è il testo della Torah, e noi usiamo il Vostro sito perché è fatto bene, c'è niente da fare. Il testo della to Torah è meraviglioso. Quindi, testo della Torah, ok. I commenti ci interessano. Questo lo chiudiamo. Questo è il testo di tutta la Torah, Bereshit, Mobile, crab e Minbar e Devarim. Allora, Bereshit, Bereshit, ok. Principio, principio in greco, Genesi, benissimo. Quindi noi prendiamo il Bereshit, che sarebbe questo, poi c'è il Noah, che è un'altra cosa, quindi il Bereshit dovrebbe andare dal capitolo 1 al capitolo 5, penso, se, non, se la mia memoria non mi, non mi delude come sempre accade, anzi spesso, vediamo un po' se arriva fino al 5. Vediamo, ah no, fino al 6, vedi, ho sbagliato, fino al 6, perché però il Noah è dal 6 in poi, vabbè. Vabbè, fa niente. Vedete il bello della diretta? Che gli errori restano, fa niente. Allora, questo dice che c'entra adesso eh, Genesi capitolo 1 con Salmo 90 verso 10. Come c'entra? Perché tu vuoi sapere nello specifico se questo termine off, che te l'ho fatto vedere qua, Off, qui c'è scritto off, significa volare. Io te lo faccio vedere proprio per farti capire, farvi capire a tutti quanti, anche da un punto di vista razionale, che le cose effettivamente stanno così e che quello che noi stiamo dicendo è sì e sì, punto e basta. E chi dica il contrario o mente o è ignorante. Allora io vado a prendere il testo 1 perché a un certo punto nella creazione il Signore eh, crea cosa? Gli uccelli. Oh, cosa fanno gli uccelli? Volano. Come si scrive volare e uccelli? L'abbiamo visto qua. Off. Quindi dovremo trovare questo termine. Ok? Benissimo. Dove parla degli uccelli? Nel verso 20, nel verso 21. Poi lo ripeterà, mi pare? Vabbè, comunque. Andiamo nel verso 20 e nel verso 21. Allora verso 20 verso 21 gli ebrei traducono e dio disse brulichi l'acqua di un brulicame di esseri viventi e volatili, volino sulla terra sulla faccia dello strato qui aggiungono loro detto cielo questa è la traduzione una traduzione sommaria perché gli ebrei eh, traducono sì io bene traduco ci mancherebbe però loro, più che altro, sono interessati, okay, al testo originale. Quindi verso 20, 20 come si dice in, eh, in ebraico, kaf, eccolo qua, 20, kaf. Quindi, allora, il testo originale dice, lo facciamo un pochino più grande, perché voi sapete che se, se siamo accecati, capita a chi va verso i 50 anni, allora, Vayomer Elohim, Ishrezu, Chamaim, Sherez, Nefesh, Chaya, Ve, Of, Ve, Of, vedi qui c'è la congiunzione che è tutta attaccata e il termine è Of, dove stava? Eccolo qua, off, vedi off. Off, ok? Ve, Veofef eh, al haarez al Penei rekia rekia Ok, quindi facciamo un pochino più piccolo. Quindi, quando qui dice, dove sta verso 20, allora Va'yomer Elohim, e disse Elohim, e disse Elohim, e disse, disse Elohim disse iddio, Elohim che è, e anche sta a indicare anche Dio, secondo il contesto, in questo caso parla di Dio. E disse Elohim, ish rezu, brulichino, ok, brulichino, tirino fuori, eh, hamaime le acque, vedi qui c'è un prulare, brulichino le acque, Brunichino le acque, invece qui dice al singolare, però nell'originale in ebraico acqua è plurale non infinito, mai, perché è duale, ein è duale, cieli è un plurale duale, non infinito, cioè da due fino all'infinito, no, è duale, quindi è un plurale, ovviamente quando tu traduci normalmente puoi, tra puoi optare per tradurre al singolare o al plurale, ne hai facoltà, non cambia poi il testo, quindi brulichi l'acqua di un brulicame, eh, di un brulicame, dove sta? hamayme, eh, sherez, ok, quindi brulichino, eh, nefesh, nefesh è anima, quindi anima, anche vita, quindi brulichino anime, brulichino vita, chaya, e sia, è un verbo. Si dice che chaya è il verbo che reggerebbe il tetagramma. Jotre bavre, questa è un'altra storia. E sia, ok, ve off, eccolo qua. E siano volatili uccelli, uccelli volatili. Ve off, eh, quindi ve off, ve off, al haaretz al sulla sulla terra al penei sulla superficie sulla superficie alpenei o sulla faccia penei viene da faccia sopra uh, sopra su, sulla, sulla faccia rechia del firmamento rechia del firmamento hashamim dei cieli quindi, quando tu qui leggi, e eh, Dio, uh, disse, Brulichi, l'acqua di un Brulichame, di esseri viventi, nefesh, esseri viventi, anime, esseri viventi, il testo dice nefesh, in, nefesh è anima, ok? Anima. E volatili volino sulla terra, quindi, sia haya, essia, ve off, volatili volino al haaretz, sulla terra, e sulla faccia del rechia del firmamento dei cieli, Hashemai. Quindi il termine volare: il termine volare è questo. Ve, questa è la congiunzione che ci interessa. Off quindi il termine volare è off. Lo ritroviamo qua: vedi volare, uccelli, volare. Vedi volatili, volino. Eccolo qua: off che lo ritroviamo qua, che è questo, off, che manca per la regola grammaticale, la vabbe, ma io la apro qua, eccola qua, off o uff, lascia stare sulla vocale, vedi che significa volare. Quindi, quando tu mi domandi, quando tu mi domandi, volevo sapere, oltre che l'esame del testo originale, in particolare se è corretta la traduzione, voliamo via, la risposta è sì vogliamo via, è corretta, vogliamo via, è stracorretta. Quindi qualsiasi persona che non ci capisce niente può toccare nero su bianco che quello che noi diciamo, così come noi abbiamo fatto più di 20 video dove abbiamo smontato le menzogne, le bugie, le teorie di Mauro Bellino, il linguaggio originale l'abbiamo proprio smontato l'abbiamo distrutto proprio eh, pur non essendo degli accademici proprio l'abbiamo frantumato no perché perché noi dimostriamo il tutto il tutto è ben dimostrato io potrei anche prenderti questo qua e farti vedere appunto quello che dice questo qua però quello che dice questo è la stessa cosa che vi abbiamo mostrato eh, diciamo con eh, come si chiama con la rete internet quindi a questo punto noi abbiamo terminato con la risposta per quanto riguarda il linguaggio originale il linguaggio originale dice appunto volare via ora prima di questo tu ci hai investiti investito con la domanda del milione è corretto affermare anche che quest'ultima frase sia profetica, nel senso che parla del rapimento volare via, perché appunto tu dici che nel passato, giustamente ci ricordi, Amen, che nel passato appunto si scendeva nel seno di Abramo. Infatti nel passato c'era il seno di Abramo ricordiamo, ma magari a chi sia poco esperto in parola di Dio, che l'inferno si trova nel centro della terra, ancora oggi, ma nell'antichità a fianco all'inferno c'era il, il seno di Abramo che era dove andavano i giusti e quando è venuto il Signore Gesù Cristo è sceso dove? Nel seno di Abramo in quei famosi tre giorni. E quando il Signore Gesù è risorto, si è portato con sé tutti quelli che stavano nel seno di Abramo. Dove se li è portati? Nel regno dei cieli, nel terzo, nel terzo cielo. Quindi, oggigiorno, quindi si può dire che in passato il, il diciamo, il, il limbo, chiama, no, il limbo, scusate, il limbo è un'altra cosa, sto a dare i numeri, lo sceol, perdonatemi, perdonatemi. Il limbo è una roba cattolica, <ride> Che, no, che non esiste, dove ho detto una sciocchezza, che prima dicevano che esisteva il limbo e poi se sono accorti che non, non esiste più, quindi hanno cambiato per l'ennesima volta la dottrina. No, lo sceol, perdonatemi, purtroppo stiamo in diretta e questo errore resta, però vabbè. Lo sceol era trino perché c'era l'inferno da una parte, dall'altra parte c'era il seno di Abramo e c'era anche l'abisso, ancora oggi c'è l'abisso. Eh, si pensa, alcuni pensano che quella voragine che separava, perché è scritto questo in, in Luca, qua, quando parla del ricco e Pulone: quella voragine che separava l'inferno eh, dal seno di Abramo fosse appunto l'abisso, che è eh, la prigione dei demoni. Eh, ora vero o falso sa di fatto che eh, l'abisso esiste e c'è e ancora oggi si trova appunto eh, nel centro della terra quindi oggi l'inferno eh, lo non è non è più trino diciamo adesso è duale perché c'è solamente l'inferno dove vanno i dannati e l'abisso dove vanno appunto i demoni imprigionati ma questa è un'altra storia la storia dei demoni imprigionati quindi effettivamente si scendeva non si andava su quindi quando qui dice volava via possiamo eh, intenderlo nel senso come frase profetica perché anticamente mh, non si volava via ma si andava diciamo si scendeva giù si andava giù sinceramente io non ci avevo mai fatto caso e, e quindi mi stai diciamo sto approcciando questo questo passo per la prima volta nella mia vita in questa maniera e effettivamente effettivamente sì mi stai, mi stai facendo riflettere ovviamente io non posso che essere d'accordo con te ti ringrazio ringrazio dio per questa cosa che io non conoscevo quindi se io mi, mi trovo perfettamente d'accordo con te non ho nulla, nulla in contrario ovviamente presentarla da sola questa cosa qua non so quanto possa essere accettata e reggere però nel complesso quando uno presenta proprio tutti e eh, tutte le prove che dimostrano che la chiesa non passerà per la grande tribolazione se poi all'ultimo come ciliegina sulla torta ci metti pure questo beh Diciamo che ha questa forza, ovviamente, mespe che dobbiamo anche saperle, esporre le cose, metterle le cose. E ovviamente io a te non ti devo insegnare niente, eh, lo so che conosci la Bibbia quanto me, se non meglio di me, tranne per il linguaggio originale, ovviamente. Quindi a te non ti devo insegnare niente. Però eh, dico la mia anche per quelli che magari non, eh, non hanno... Sono, ci sono tanti giovani nella fede che ci ascoltano, quindi parlo anche in maniera molto didattica, soprattutto per loro, non tanto per te. Quindi non ti offendere, gloria a Dio. Ma lo so che non ti offendi, Dio ti benedica. Quindi, no, mi hai insegnato una cosa, mi hai insegnato una cosa nuova, che grazie a Dio, grazie a Dio che si è usato di te, ma bisogna anche dirle le cose. Quindi io non posso mentire, non posso dire se lo sapevo, Dio mi taglierebbe la capoccia. <ride> Chi mente non andrà in cielo, i bugiardi non andranno in cielo, diciamo sempre la verità. Quindi non conoscevo questa cosa qua, nel senso che non ci avevo mai posta mente. E quindi gloria a Dio per questa cosa qua. Scusate, io me, me, me devo soffiare il naso. Poi, c'ho pure freddo. Eh, ragazzi. Eh... Ah, chiara? <ride> c'ho pure freddo. L'altra volta c'avevo caldo, oggi c'ho freddo. Allora. Che te devo dire? sì. Ah, è chiara, questa, ragazzi. No, scherzo. Ok. Allora. Quindi, eh, caro fratello anonimo io penso di averti risposto averti risposto appunto averti risposto quindi chi non ha visto ovviamente il video l'ultimo video che ho fatto che poi casomai lo metto nel link eh, la profezia del fico dovrebbe vedere quel quel video là per capire per capire il tutto bene con questo eh, concludiamo la prima risposta al primo anonimo e lo, lo congediamo nel senso buono del termine, ovvero la risposta è stata fornita. Grazie per averci <coughs> investito con questa domanda e spero possa essere di aiuto a molti altri questa risposta e possa allargare la nostra conoscenza della parola di Dio. Detto questo... E avendo salutatolo, vogliamo passare al secondo anonimo. Bene. Salve caro, caro amico che ci scrivi. Bene. Quindi vogliamo adesso leggere la seconda domanda che in qualche maniera ha a che vedere anche con la profezia del fico. E abbiamo tolto anche qui tutta la parte che riguarda la nostra persona. E lui dice appunto, ci cioè fa la domanda del milione che ogni tanto qualcuno ci fa. Bene, ci facciamo il video dedicato, così rispondiamo una volta, diciamo, eh, per tutte in maniera tale che le altre volte che ci rifaranno, tanto sicuramente ricapiterà la domanda, ce l'abbiamo già pronta e gli mandiamo il link. Quindi la domanda è molto semplice, riguarda uno degli ultimi video live Profezia del Fico, l'ultima generazione, 70-80 previo rapimento. In pratica riguardo l'ultima generazione che dice i più arriveranno ai 70 e i più agli 80 anni. Non ti dico il passo perché non lo so, ma so che lo sai per certo te. Insomma, sappiamo tutti eh, e due che l'ultima settimana di Daniele è la settimana che circonda un periodo di sette anni. Co Amen, è così. Eh, Daniele 9,27 27. Vale a dire la tribolazione, giusto, per i primi tre anni e mezzo finta pace, va bene, anche se ci saranno guai da, dappertutto e ci saranno comunque morti e ci saranno uh, guerre, ci saranno pestilenze e milioni e milioni di morti. E gli ultimi tre anni e mezzo con la grande tribolazione che ci sarà la grande persecuzione di quei credenti che accetteranno Gesù, che non sono stati partecipi del rapimento della Chiesa. Eh, questo qui lo toglierei, che eh, non sono stati partecipi del rapimento della Chiesa, lo toglierei perché? Perché quelli che non saranno rapiti, per apostasia o altro, forse meno dell'1% perseguirà eh, la via della salvezza. La maggior parte cadranno proprio nella massima Uh, idolatria dell'anticristo e quant'altro cioè è difficile che abbiano una seconda possibilità di questo ne abbiamo già parlato più che altro lì eh, parla degli ebrei 144.000 quelli che crederanno anche del mondo e così via discorrendo ma la chiesa apostata la chiesa apostata proprio non, non avrà una seconda possibilità di questo ne abbiamo già parlato in qualche parte ma comunque non è tanto questo il quesito quindi ci fermiamo qua, ecco per arrivare al punto, ecco. quindi il punto è, visto che questa è l'ultima generazione, ok, dalla nascita dello Stato di Israele nel 48, benissimo, barra 47, sono perciò passati 72 anni, giusto? Beh, eh, basta farsi conto, sono passati 72 anni, no? Dal 48 ad oggi, vabbè, quello che è. Eh, per arrivare a 80 ne mancano 8. E eh, vabbè, eh, fino a qua in matematica. Ma non è che il periodo, eh, ecco qua, dei sette anni di tribolazione, è compreso in questa fascia di tempo degli 80 anni? Questa è la domanda. E poi lui ci dice, perché dico questo? Perché nelle scritture il rapimento è menzionato molto meno del eh, ritorno di Gesù sul Monte degli Olivi. Vedi Zaccaria, per esempio. Eh, perciò, visto che biblicamente parlando per il mondo, per la terra, il ritorno di Gesù fisico è il fatto culminante, mi sento di dire che il periodo dei sette anni, nonché la settantesima settimana profetica profetizzata da Daniele, è inclusa per me negli 80 anni d'età dell'ultima generazione. E poi dici, nessuno sa il giorno, l'ora del rapimento, ok, ma questo evento sappiamo benissimo tutte e due che darà inizio alla tribolazione perché sarà tolta dalla terra l'olio, lo spirito delle vergini ha avvedute. Sarà tolto l'olio? L'olio e lo spirito santo non sarà mai tolto, la chiesa sarà tolta. Ma lo Spirito Santo continua, continuerà a lavorare e ci sarà sempre chi convertirà, chi convince di peccato i 144.000, tutti quelli, chi darà la forza di affrontare la, la, la morte eh, ai, ai cristiani che saranno decapitati e così via discorrendo. Lo Spirito Santo non sarà tolto, sarà tolta la Chiesa, qualora intendessi leggere questo, eh, dire questo. Allora, domanda, veniamo a noi. Negli otto anni che restano, che nessuno sa il giorno e l'ora e l'anno del rapimento della Chiesa, è compresa la, la grande tribolazione, domanda del milione. Allora, ti dico quello che io penso e lo sottolineo. Ti dico quello che io penso. Quindi, occhio, non sto dicendo così dice il Signore, così dice la Bibbia, così è scritto. Non sto dicendo questo perché io non conosco la risposta. Già mi è stata fatta questa domanda e la mia risposta è sempre stata la stessa. Io non conosco la risposta. Quindi ti do il mio parere personale. Ora, secondo me, secondo me, secondo Alessio Evangelisti, nessuno è in grado di conoscere la risposta, secondo me. È quello che io penso. Sarà giusto, sarà sbagliato, ma è quello che io penso. Siccome nel dire quello che io penso non sto andando contro il fondamento della parola di Dio, posso tranquillamente dirlo. Detto questo, detto questo, io ti dico, oltre che secondo me nessuno sa la risposta, ti dico che secondo me tu dici che secondo te i, i sette anni sono compresi in questi eh, in questi otto anni che restano secondo me no però è quello che io penso perché poi nessuno secondo me nessuno sa la risposta però possiamo eh, pensarla eh, possiamo avere un parere secondo me no Beh, per, eh, il verso non è chiaro perché se io vado in matteo 24 Tutte queste cose. Allora, quando dice tutte queste cose saranno solo il principio di dolori, vedi, perciò che conviene che tutte queste cose avvengano, ma non sarà. Quando avrete vedute tutte queste cose, sappiate che egli è vicino e sulla porta, io vi dico che questa età non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Quindi tutte queste cose, la domanda del milione è, eh, vedi anche Luca 21 eh, comprende anche la grande tribolazione? secondo me no secondo me non comprende anche la grande tribolazione secondo me però siccome io non conosco la risposta sottolineo nuovamente che è un parere personale quindi la tua domanda è molto pertinente io non ho una risposta. L'unica cosa che ti posso dare è un parere personale. Il parere personale è una cosa. La risposta è un'altra cosa. Io la risposta non ce l'ho e quindi ti do il parere personale. Tu mi hai dato il tuo parere personale che è diverso dal mio è l'opposto e ebbene ognuno ognuno la pensa come meglio crede. Eh, Molto semplice, ognuno, in questo possiamo avere tranquillamente tutte le idee che vogliamo, diverse, gli uni dagli altri, dal momento in cui non stiamo toccando il fondamento, eh, possiamo tranquillamente pensarla in maniera eh, diversa. Quindi io penso che nessuno c'ha la risposta, Vedi, vedete voi tutte queste cose, io dico in verità che non sarà lasciata pietra su pietra, Vedi, guardatevi, non vi turbate, perché conviene che tutte queste cose avvengano. Tutte queste cose, vedi, alle volte implica le cose di prima, poi aggiunge delle cose nuove. Vedete, non è mai troppo, eh, troppo esplicito nel dire tutte queste cose. Tutte queste cose, vedi, non saranno che il principio di dolori. Poi quando arriva ai nostri giorni, di questo devi vedere il video dedicato di Matteo 24, così ancora voi quando avete vedute tutte queste cose, cosa si riferisce, vedi? Quindi quando dice tutte queste cose non è mai circoscritto a un determinato episodio, ma si riferisce a più episodi, molti di questi già si sono concretizzati, quindi eh, può tranquillamente stare che il tutte queste cose arrivi al rapimento della Chiesa e senza includere il, eh, il ritorno di Cristo, che è un'altra cosa, può tranquillamente stare. Io ti dico che questa età non passerà verso 34 finché tutte queste cose non siano avvenute, quindi non è detto che implichi il ritorno di Cristo, perché ogni volta che usa tutte queste cose si riferisce a un qualcosa di diverso. Infatti, no? Quando qui dice, voi vedrete, tu non vedete voi tutte queste cose, il termine tutte queste cose, capito? Perché la parola di Dio ti dà delle chiavi, no? Tipo in quel tempo, in quei giorni, quando ti dà queste frasi così uguali, tutte queste cose, tutte queste cose, tutte queste cose, tutte queste cose, attenzione, ok, vedi tutte queste cose, però non sarà ancora la fine. Una gente si leverà contro un'altra, ma tutte queste cose, ma solo il principio dei dolori, vedi? E quando dice appunto tutte queste cose, questa età non passerà tutte queste cose, non è detto che sia compreso il, la seconda venuta di Cristo. Quindi secondo me, stando all'analisi generale del contesto, Appena descritta, tutte queste cose affatto non indica, non comprende, anzi non comprende, non comprende la seconda venuta di Cristo. Per questo qua. Cioè, io, io ti dico no, non sono d'accordo e poi ti spiego il perché. Anche tu mi hai spiegato il tuo perché. Io dico questo perché nelle scritture il rapimento è menzionato molto meno del ritorno di Gesù e quindi sul Monte degli Olivi quindi perciò visto che biblicamente parlando per il mondo per la terra il ritorno di Gesù Cristo fisico è il fatto culminante mi sento di dire che è il periodo dei non condivido ho detto non condivido non ho detto che stai dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra eh? no quello che tu dici è molto sobrio, giusto, intelligente tant'è che ti ho dedicato un video però io dissento tutto qua. Ora nel dissentire ti dico che è la mia opinione perché effettivamente io non ho la risposta. Ti posso dare la, la mia opinione. Tutto qua. Quindi questa eh, è stata la mia risposta. Spero che questo video possa essere eh, stato utile a coloro che mi hanno scritto. Fatemi sapere se è stato utile e spero di aver risposto in maniera esauriente e spero che questo video possa essere utile anche a quanti lo vedranno detto questo io vado ad rendere pubblico ops il video essere privato lo rendo pubblico voilà ok bene cari amici come sempre, con voi è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, che ore sono? Ok. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Grazie per averci seguito. Dio vi benedica. Shalom.